Ronja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 ragazzi e bentornati al Gormiti, Gormiti show! show! Wow Giada, questo film è davvero gormitico! Sì perché ci sono molte scene divertenti, Beh, sì. come ad esempio quando avevi molto molto caldo e in ti faceva un pochino caldo quel giorno perché praticamente... Ehm... No, no, non devi spiegarlo, i nostri amici devono vedere il film per scoprirlo! Ah, okay, ok, ok, allora ti, ti ricordi questa? Sì che me lo ricordo Johnny! Parla anche tu! No, io non faccio queste cose! Dai, ti sfido, su, vediamo chi la fa. No, più forte. io non voglio fare questa sfida, anzi, io ti sfido ad un altro gioco. No, no, dai, facciamo qui. Ed ecco la sfida! Ah, ho capito, quindi con la pistola del Panini Magazine dobbiamo buttare giù i bicchieri. Sì, esatto, almeno tre. Ah, ok, sì, beh, io sono fortissimo, lo sapete. Ok, inizia tu. Ah, Anziio. ma hai visto, hai visto chi c'è lassù? Sì. Vai, facciamo vai, facciamo vai. cadere anche lui. Sì, per forza, allora, è un aspetta. cattivo. Eh. No, no, so di entrarmi. No. Giada, la mira. aspetta, aspetta, ti, ti faccio vedere, guarda. No, no, no, no, aspetta, devo prendere la mira bene. Eh, tre colpi. No, l'ultimo. Guarda lì. No! <ride> Vai. Ha uh, okay. toccato però, l'ha toccato. Ok, tocca a me? Eh? Sì. Vado. No! Giada, così. Vai, intanto spara. Eh, Giada, mi gioca. Hai mancato? No. Vabbè, ma perché tu ti sei esercitato secondo me? No, Come non mi sono mai esercitato prima. questa pistola, l'abbiamo presa insieme nel Panini Magazine della volta scorsa, quindi ammetti a tutti che sono il più forte, forza. Sì, vabbè, Sentiamo. hai vinto, va bene. Gianni hai vinto, vinto, sei bravissimo. Gianni hai vinto. Sei bravissimo. Gianni hai vinto, sei bravissimo. E ora è arrivato il momento della BACHECA GORMITICA! Iniziamo da una dedica che c'è scritto Claudio. Le dediche mi piacciono. Cari Gianni e Giada, sì. sono Claudio, ho 8 anni, e vi seguo sempre, per me siete come Star. Ho una domanda da farvi, se doveste scegliere tra popolo del vento e popolo del ghiaccio, sì. che scegliereste? Mm, allora ci penso Io sceglierei il ghiaccio così eh. posso far nevicare quando voglio E eh io stavo dicendo il vento così ti soffio quando voglio mm. Allora continuiamo Meglio. se non iniziamo a bisticciare eh, Matilde ci ha mandato le foto delle sue creazioni E ci ha fatto anche una bellissima dedica Me, cari Gianni e Giada sono Matilde Tirando fuori la mia fantasia sono riuscita a realizzare queste splendide creazioni Con le mie perline da stirare Ed anche il mio super pasqualone gormitico Mando un fortissimo abbraccio con cui racchiudo voi e i bambini che vi adorano e spero che un giorno diventi realtà non solo una parola Grazie, ti Matilde. mandiamo un bacione grazie Mattina, sei, da, sei davvero bravissima hai fatto dei capolavori grazie. davvero grazie, stupendi grazie. continuate a mandarci il vostro materiale a gormitishow.gormiti.com e continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di Youtube iscrivetevi al canale e mettete tantissimi ma, tantissimi ma tantissimi like un saluto da Gianni e Zada ciao, ciao.